Lo scopo delle nostre pubblicazioni Le nostre pubblicazioni devono svolgere un'opera di carattere particolarmente sacro, presentando in modo chiaro, semplice ed evidente le basi della nostra fede. La gente, ovunque, prende posizione. Tutti si schierano, o sotto il vesillo della verità e della giustizia, o sotto la bandiera del potere apostata che lotta per avere il sopravvento. Il grande scopo delle nostre pubblicazioni è di esaltare Dio e di richiamare l'attenzione degli uomini sulle verità della sua parola. Dio ci invita a tenere ben alti, non già i nostri principi o i principi del mondo, ma il suo ideale di verità. Dio ci benedirà solo se seguiremo questo invito. Se considerassimo il comportamento di Dio verso il suo popolo in passato, ci accorgeremmo che per tenere alto il suo vesillo l'Eterno ha sempre trionfato sui suoi nemici. Non a caso il suo popolo veniva sconfitto quando si esaltava della propria forza e non aveva più fiducia in lui. Consideriamo l'esperienza di Daniele. Quando fu chiamato davanti al re Nabucodonosor Daniele non esitò a riconoscere qual era la fonte della sua sapienza. Questo suo fedele riconoscimento gli tolse forse l'influenza che aveva preso la corte reale? Niente affatto, Anzi, fu proprio quello il segreto della sua potenza che gli assicurò il favore del monarca babilonese. Nel nome di Dio, egli fece conoscere al sovrano i messaggi mandati dal cielo per dare istruzioni, avvertimenti, rimproveri e non fu respinto. Gli operai di Dio, oggi, devono considerare attentamente la ferma e intrepida testimonianza di Daniele e seguire il suo esempio Dio ha dato agli uomini dei principi eterni questi principi regoleranno nel regno futuro la vita degli uomini per questa ragione Egli ci invita a presentare al mondo con la parola e con l'esempio una dimostrazione di questi principi questi principi hanno una grande importanza se dureranno per tutta l'eternità.